Atletica, presenze Illustria Zagabria. Ansekovic Memorial, 67esima edizione. Zagabria indossa l'abito di gala, l'atletica sbarca, nella serata di domani, in terra croata. Siamo al tramonto di stagioni, ma i recenti risultati, a Berlino anche un primato mondiale, inducono alla massima attenzione. Croazia come detto, quindi per Kovic e Kovlak. La prima è la signora del disco, senza rivali da diverso tempo, campionessa mondiale in carica dopo la rassegna londinese. La seconda è giovanissima, ma ha in bacchetta un oro olimpico nel giavellotto conseguito a Rio. Arriva nell'impianto di casa dopo mesi difficili e una delusione, quella iridata, da cancellare. Il peso maschile offre i migliori interpreti in materia. Il N.1 del 2017, l'americano Kovacs, ritrova il neozelandese Vas, perfetto nell'occasione più importante. Occhio anche a Stanek, cieco di recente sopra i 22 metri. Kendrix, 5.86 domenica in Germania, vola nell'asta, Gulieva accorcia, come a Berlino, e si cimenta nei 100, gara meno nelle sue corde. Contesto importante, perché ai blocchi si presentano anche Mete, Solido, Powell e Blaghe. Cercano risposte i due giamaicani, un crono inferiore ai 10 netti. Nei 400 HS, McMaster, unico al mondo ad abbattere il muro dei 4800 nel 2017, primo a Zurigo davanti a Warholm, incrocia il campionissimo Clement. Negli ostacoli, Schubenkov, Bay al maschile, Manning, Castlina al femminile, dove manca K. Harrison, la primatista del mondo. La Vison, seconda su 600 alle spalle della Semenia nel citato meeting di Berlino, torna nella sua prova, gli 800, ed insegue conferme in vista della prossima annata. Un periodo di flessione post mondiale, poi il prepotente ritorno sotto i 4.400 nei 400. Duella con Roberts, è il favorito.